Ciao a tutti, questo video sarà brevissimo in quanto voglio dimostrare come è facile risolvere dei problemi che possono nascere durante l'editing di, eh, di, di figure geometriche eh, di, su QGIS. Allora, io per semplicità creo un, un, uno, shape, uno shape, un vettore poligonale temporaneo ok, questo è un poligono, eh, disegno una figura qualsiasi, ma nel disegnarlo commetto un errore di tipo topologico, in modo tale da rendere non valida la, la figura. Esempio, questo è un esempio classico, qua, questo c'è un errore qua, in quanto come vedete ho incrociato questi due poligoni, in realtà doveva essere uno solo poligono, ma come vedete se la soluzione è, sono, è, è unico, quindi qua c'è un'intersezione, un'auto intersezione, un -intersezione qua. questo è un errore. Vediamo come risolverlo molto rapidamente in QGIS 3.4. Questo si fa molto rapidamente, intanto eh, per trovarlo, mettiamo caso ci sono molti, molti poligoni che hanno questo problema, basta andare su uh, vettore e fare un check della geometria della geometria, in questo caso ho solamente questo vettore lascio tutto per com'è, il default, l'unica cosa che cambia è questo qua il vettore in uscita, voglio direttamente il vettore in oggetto e faccio esegui, questo, questa applicazione crea, crea un indice spaziale e ora quasi immediatamente ci dà il response. ecco qua, contiene un, un errore poligono 1, naturalmente c'è un poligono 2 e un poligono unico e quindi qua ci avvisa che ci sono questi errori. Ok, chiudi. Se vado qua e seleziono l'errore, L'errore ecco qua che mi seleziona la, la geometria e mi dice dove è l'errore, che è indicato in rosso. Ok, chiudo. Bene, come si fa a risolverlo eh, rapidamente in QGIS? Allora, dalla 3.4 è stato introdotto questo strumentino qua, che è eh, la modifica sul posto. Cosa significa? Vi faccio vedere come un esempio. Selezioniamo questo, se io clicco qui, qua, eh, si attivano solo le, eh, i geo che funzionano appunto con questa uh, particolare eh, funzione, che è la cosiddetta Edit in Place, oppure la modifica sul posto, e vado a cercare in geometria Ripara Geometria. Ok? Doppio clic ed è fatta. La geometria è riparata. Come vedete ne ottengo due. Ciao!